Ciao a tutte ragazze, allora noi abbiamo già mangiato. Allora siccome vi avevo vaccinato che ero andata dalla mia parrucchiera un altro giorno, siccome la mia parrucchiera usa dei prodotti tipo naturale, gli ho chiesto se mi potevo dare un boccetto perché mi piaceva tantissimo. Eccoli qua ragazze. Questo eh, sono, sono tutti i cosmetici praticamente che usa la mia parrucchiera. E sono tutti, sono, hanno tutti i boccetti in vetro. Praticamente l'ho chiesto un boccetto alla fine, sono tornata a casa. Guardate con quanti boccetti! Adesso li devo anche lavare. A modo, guardate. Poi mi ha dato anche questo qua, sempre indietro anche questo, vedete? Però sì, li devo rilavare un po' più a modo perché si sente ancora i cosmetici che ci sono qua, mi ha dato anche uno di questi. E questo è uno spray praticamente. Niente, adesso rilaviamo tutte queste boccette qua. Perché io ho pensato, perché vedendo questo, questo boccetto qua gli dicono, ehm, secondo me anche se ci metto una piantina qua, non sta male. Eh, o se no uno può usare anche, non so, mettere l'olio dentro. Eh, comunque sì, uno li può utilizzare in tantissimi modi perché è sempre indietro e secondo me sono molto belli. Niente, adesso li mettiamo a lavare queste qua, le mettiamo un po' a bagno perché, perché le cose che le metterò lì dentro sicuramente cioè, devo le lavare. Ecco. Anche se sono state già lavati dalla mia porchiera ma si vede, eh, perché sì, erano, erano tutte con, con la carta attaccata così, vedete. Se voi avete anche voi la vostra porchiera, eh, praticamente sono tutti prodotti di questa marca qua. E, um, mi ha detto che um, loro non, non hanno mai buttato via queste boccette qua perché eh, tutti quelli che vengono dentro il negozio li chiedono ecco e loro, loro da più di un anno che usano questo prodotto qua comunque eh, non li hanno mai buttati via perché i clienti quando vengono praticamente prendono qualche boccetto sempre con sé. Ecco. è una cosa anche carina ecco e niente, eh, mi è piaciuto anche questo qua perché qua non so possiamo fare anche una maschera o qualcosa adesso che ho intenzione di fare anche le maschere in casa è, secondo me il boccetto perfetto peccato che siamo così grande mi averne anche uno un po' più piccolino però vabbè usiamo quello che abbiamo niente adesso mettiamo a lavare queste cose qua e poi vi farò vedere un'altra cosa ah niente ragazzi pensavo che questo qua è sporco di, di crema o di chissà che cosa invece è proprio è lo smalto che l'hanno messo sopra sopra questa ma vabbè adesso guarderemo se riesco a trovare anche un altro tappo da mettere qua andiamo più avanti allora Allora ragazzi alcuni residui di colla li pulisco dopo con, con un po' di, eh, di trialina però del resto li lascio asciugare lì adesso così. Allora ragazzi oggi come avete capito un video tutto riciclo, riciclo creativo. Allora siccome io avevo chiesto alle mie colleghe servivano dei maglioni da buttare via perché anche io li ho buttati via purtroppo tutti e poi dopo ho pensato di fare una cosa che mi servivano ogni oh, maglioni, anche delle magliette, qualcosa in nei pile tutte le, le stoffe un po' più invernali ecco eh, una delle mie colleghe mi ha portato due maglioni però mi ha detto lavali perché sono, non sono pulite ecco. allora gli diamo una bella pulitina e, Infatti ho detto ragazze, cioè va bene anche con i buchi, ecco, mm, riprendo quello che c'è dentro il tessuto, cioè a me mi si solo il tessuto, infatti alcuni maglioncini sono anche bucati, ma a me non mi interessa, ecco. Allora, un maglione praticamente è blu così, che mi ha dato la mia collega, che andrà benissimo questo qua, e l'altro maglioncino è così, anche se, se è venuto qualche buco qua, ma non mi interessa, tanto userò l'altra parte l'altra parte è questa qua e che andrà benissimo infatti adesso rilaviamo questo maglioncino qua questo sarà il mio uh, secondo progettino che ho pensato ehm, che lo facciamo poi insieme lo farò giovedì forse giovedì sì, giovedì lo farò giovedì quando avrò un po' più tempo e lo facciamo insieme ecco se avete dei maglioncini non buttatevi via che dopo facciamo una bella cosa ecco e questi qua giustamente li devo rilavare eh, niente li metto qua li metto qua dentro la bandina con un po di con un po di parlana questa qua lo lascio qua ad agire e poi dopo faccio una centrifuga e basta mm -hmm. Non se, se avete mai provato a riciclare un po' di cose in casa, vengono delle cose, uno può fare delle cose carine in casa, senza senza spendere chissà che cosa, ecco. Non bisogna avere la cusa sotto il naso e chiedere le cose, ecco. perché non so come viene il mio progetto allora non mi va neanche a comprare delle stoffe ehm, molto costose eh, perché sarà una prova ecco forse mai viene anche bene non so vediamo poi per il prossimo progettino ragazzi vi servirà anche se volete fare delle stoffe dei maglioni grossi e poi sono andata a comprare in un negozio e vi faccio vedere un pezzo di stoffa ecco ragazzi sono andata in negozio dove vendono le stoffe praticamente ho comprato questa stoffa qua ma secondo me con questo capirebbe già tutto ecco e ho comprato questa stoffa qua bianca così pelosa poi sicuramente c'erano tante stoffe lì dentro e anche a, a basso costo ecco c'era un'altra stoffa che ho visto che costava solo 5 euro, ho detto, vedete com'è, ho detto no, questo qua lo prendo 5 euro, poi questo qua sarà un altro progettino che penso di farlo, non so cosa sarà ancora perché devo ancora pensarci bene a modo, però è molto bello, pensavo un gilet sinceramente. Un gelet di questo materiale qua. È molto caldo in inverno, secondo me. Uno si li gode. Ecco. Però questo sarà un altro aggettivo. Ecco ragazzi. Penso l'anno prossimo non farò solo video di, di pulizie. Farò tante altre cose che mi piacciono fare. Ecco. Ehm, poi, giustamente, farò anche video di pulizie. Però farò anche altri video. Quelli che mi piacciono. E da tanto tempo che non faccio, ta non faccio le cose, però ogni tanto ne ho bisogno, ecco, ne ho bisogno di, di buttarmi un po' ecco, su qualcosa, di realizzare qualcosa, perché ne ho proprio bisogno. ecco. Non buttatevi i maglioncini. E facciamo un'altra cosa, forse il prossimo video, forse un altro ancora. Questo sicuramente è stato un breve video, però vi volevo aggiornare un pochettino. E niente, spero di avervi fatto la compagnia e noi ci vediamo la prossima volta. Ciao ciao a tutti!